Ciao ragazzi, mi chiamo Samuele Perti e in questo video voglio mostrarvi come io coloro le immagini digitali scattate in digitale per raggiungere un mood più uh, organico, più analogico, filmografico. tutto ci vuole un monitor uh, calibrato, un monitor di qualità. Io utilizzo ViewSonic e adesso vi voglio far vedere come io le postproduco. Ok, abbiamo la nostra fotografia aperta. Questa è una foto fatta in studio e andiamo ad applicare il mio preset che ho creato, uno dei preset che ho creato. E oggi utilizziamo il Fuji Sam 2. Questo è un preset che è stato creato per foto esterne esposto in modo diverso perciò vediamo che qui non funziona subito bene ma ho scelto apposta uh, questo preset per farvi vedere uh, che set in cambiare e come è stato modificato il colore. Allora bilanciamento del bianco andiamo verso il 3008 abbassiamo un po' andiamo verso uh, la cromia più blu Io sostengo sempre che il bilanciamento del bianco deve essere Uh, per le foto ritratti video musicali che è la cosa che tratto di più io non deve essere um, perfetto sul bianco ma deve essere uh, uh, settato in base al mood che vogliamo tenere ok contrasto a meno 9 diciamo che qui c'è una serie di uh, passaggi che potete vedere voi luci che abbasso già adesso un pochettino le ombre che abbasso un pochettino i neri che li riporta a zero e vediamo che appena abbassiamo i neri si alza, si alza la saturazione che è molto alta anche la vividezza perciò abbassiamo un po' apriamo le curve per farvi vedere la curva che ho creato che ho utilizzato ho alzato un po' i neri in modo che abbiamo questo effetto un pochino più usurato e il lavoro grosso è stato fatto nel mixer dei colori abbiamo... Oh, ho cambiato la tonalità degli arancioni dei rossi, dei verdi e anche la saturazione di questi, di questi colori e la luminanza del giallo. Se noi riportiamo un po' gli arancioni verso il giallo, vediamo che si va a cambiare. Esatto, la tonalità della skin tone della pelle. Perfetto. Io, io già ho già ottenuto un effetto che mi piace. Questo è un preset fatto, adesso ripassiamo punto a punto per farvi vedere uh, bene che cosa è stato fatto. Qui potete vedere che è stata aggiunta una grana che è qui in effetti e se la fotografia è finita così io consiglio di lasciarla se piace. Se invece dovete andare in Photoshop per Uh, a portare ulteriori modifiche io consiglio di eliminare la granulosità la grana in modo di avere più qualità fare le modifiche com come potrebbe essere eliminare qualche puntino qualche brufolino migliorare la pelle e poi rimettere un pochettino di grana prima uh, della esportazione finale ok questo è il risultato che a mezza piace se vogliamo dargli un pochettino um, di tonalità verde nei neri, che è una cosa che a me piace molto e penso che richiami molto l'analogico, si può andare o qui nelle curve selezionando il verde alzando un po' le ombre, pochissimo, o se no si potrebbe anche fare tramite il, le, la wheel, qui abbiamo la color grading wheel, che abbiamo ombre, e luci, andando sulle ombre possiamo dare la tonalità che vogliamo alle ombre ma io preferisco farlo dalle curve adesso guardando l'istogramma partiamo dall'alto, vediamo che è leggermente sottoesposta che a gusto personale a me piace molto però un pochettino l'alzerei ok zoomiamo sulla zona più chiara che è la fronte vediamo che nulla è bruciato ma preferisco proteggere un po' le altre luci le alte luci Abbassiamo le luci qui dietro a meno 36, i bianchi a meno 19, e voilà. E poi andiamo avanti, le ombre sono 47, più 47, i bianchi meno 19, qui potete vedere tutti i dati che sono stati utilizzati. La chiarezza uh, potrebbe far risultare far venire fuori un po' i pori della pelle proviamo a abbassarla vedete come spariscono una cosa che si perde anche di qualità perciò io la riporterei verso 7 per questa foto qui essendo il ritratto e un'altra cosa che io faccio di solito per questo mood analogico è quello di andare nei dettagli e abbassare la nitidezza io porto la nitidezza a 0 perché penso sempre che Um, le fotocamere analogiche con gli obiettivi moderni sono molto incise e, e niente, abbassando la zero mi, mi dà quella sensazione un pochino più organica ok, questa è la nostra foto io mi ritrovo soddisfatto potrei provare a abbassare alzare un po' il contrasto ancora un po' per dare più profondità ai neri abbassiamo ancora un po' la saturazione i bianchi forse un po' troppo contrasto e voilà questa è la nostra foto